Dunque, Oggi proviamo a eh, fare un primo esercizio in cui costruiamo un grafo eh, partendo dalle informazioni contenute in un database. Allora eh, per iniziare no, con qualcosa di relativamente semplice da, da comprendere eh, ho, diciamo così, riesumato un dataset che usavo che abbiamo usato nel 2016, se non sbaglio, in un, esame, in un tema d'esame, eh, in cui sono codificate le informazioni, alcune informazioni sulla metropolitana di Parigi. Okay? Quindi è si presta abbastanza facilmente a essere concepito con un grafo in cui si, le connessioni siano diciamo, dei tratti di metropolitana tra le varie stazioni. Quindi, eh, se volete, ieri sera ho già pubblicato il progetto su cui eh, lavoriamo oggi, sia a Metro Paris, eh, sul solito, sulla solita area TDP 2019. E questo è il progetto che mi sono già cronato prima di venire qua per risparmiare un po' di tempo. Eh, il database, in qualche modo, cerca di rappresentare questa mappa, no? che appunto corrisponde alla metropolitana di Parigi certo Parigi perché essenzialmente è una, ha una connettività abbastanza ricca, ha cioè molte linee di metropolitana diverse, molte stazioni, e eh, ogni stazione, vedete questi, questi pallini, eh, può ospitare diciamo così, una o più linee. No? Allora, le informazioni su questa, alcune informazioni, non ci sono tutte, su questa mappa sono riportate in questo database che si chiama Metroparis.sql che adesso proviamo a guardare, lo importiamo. Quindi lo prendiamo da qua, MetroParis database .sql. E Questo database MetroPeris è composto da tre tabelle, una si chiama connessione, una fermata e una linea. Okay. Eh, nel progetto c'è anche il disegno no, del diagramma entità relazioni di queste classi, quindi forse è più facile da leggere di qua che non direttamente dalla, dal, dalle tabelle. Quindi abbiamo una tabella fer fermata che contiene un identificativo della fermata, il suo nome e le coordinate XY. Ok, se lo vediamo qua, i dati di fermata sono di questo genere. I di fermata, nome della fermata e coordinate. E questo corrisponde grossomodo ai vari puntini, non grossomodo, dovrebbe corrispondere esattamente ai vari puntini della mappa, alle varie fermate della mappa sono qualcosa come 619 eh, fermate diverse. Poi c'è eh, l'informazione sulle linee, le varie linee di metropolitana, che sono appunto queste con, vari, con colori diversi, e le informazioni sulla linea sono, per ciascuna linea sappiamo, vabbè, un identificativo, che boh, per motivi diciamo, miei di importazione, probabilmente partono da 1024, ma senza nessun motivo vero, un nome di una linea, C2, E2, E4, eccetera, e altre informazioni sulla percorrenza, ad esempio eh, la velocità media delle vetture su quella linea, che pare sia dei 55 km all'ora per quasi tutte, ma alcune vanno più lente per qualche motivo loro, l'intervallo medio tra due vetture successive, quindi ad esempio su questa linea qua, C46, le vetture vanno a 55 km all'ora e mediamente arriva una nuova vettura ogni 15 minuti, quindi se questo ci, se ci, ci può permettere di stimare quelli che sono i tempi di attesa, che mediamente saranno la metà di questo intervallo, e i, eh, i tempi di percorrenza, che dipendono dalla velocità del mezzo, e dalla distanza tra le stazioni. Poi io avevo trovato e non l'ho buttato via anche l'informazione sul colore con cui sono disegnate le varie, le varie linee sulla mappa, ma è un'informazione che è abbastanza poco interessante. Queste sono due, sono due informazioni statiche, quali sono le linee e quali sono le stazioni, e poi c'è la tabella connessione che le lega e di fatto la tabella connessione rappresenta ogni singolo tratto di metropolitana. Quindi ce lo immaginiamo come ogni singolo segmento su questa mappa. Questo segmento ad esempio che va da qua a qua collega questa stazione con questa stazione attraverso questa linea. Quest'altro segmento collega questa stazione con questa stazione attraverso sempre questa linea gialla e così via. Quindi ognuno di questi segmenti è codificato in questo database come una nuova connessione quindi lo vediamo ad esempio che la connessione non so, numero 100, questo è un identificativo che non, di per sé non significa nulla collega la stazione 361 alla stazione 362 attraverso la linea 1028 questi sono tutti i D, bisognerebbe chiaramente andare a vedere qual è quali sono le stazioni corrispondenti e qual è la linea corrispondente mm? um, visto in modo diverso, se noi ordiniamo per i D di linea praticamente abbiamo il percorso che fa la linea la linea 1031 parte dalla stazione 61 poi arriva alla 30 dalla 30, vabbè, può tornare indietro oppure può andare alla 14 dalla 14 posso andare a 254, al 254 alla 197 abbiamo tutti, uno dopo l'altro, un pezzettino dopo l'altro il percorso che fa una determinata linea. Qui non, non c'è un'informazione sull'ordine, qual è la fermata, la prima, la seconda, la terza, la quarta, in qualche modo se ci serve se la dobbiamo ricostruire. Così come non c'è l'informazione sui capolinea, ma il capolinea sarà ovviamente quello che ha per ogni stazione, mediamente, su una determinata linea o una stazione precedente e una successiva. I due capolinea invece ne avranno una sola. Ma queste sono tutte analisi che potremmo fare. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione, sono i dati che ho trovato in un altro formato e ho messo, diciamo così, in bella in ordine, in SQL. Ok, fatto questo, cosa vogliamo realizzare? Ma noi vogliamo provare a realizzare, come prima cosa, un piccolo grafo che rappresenti una delle tante rappresentazioni che possiamo dare su questa mappa. Questa di per sé, qui possiamo, potremmo fare tante cose. No? Potremmo ragionare eh, su le stazioni e le linee che collegano le stazioni, oppure i tratti di linea che collegano le stazioni. Que ehm, per fare un esempio pratico, eh, tra queste due stazioni, fatemene prendere due qualunque, questa qua, Concorde e Lane. Sono due fermate diverse o due linee diverse che le collegano. Allora, questa informazione sul fatto che io abbia due linee diverse che possono fare questo tratto, mi interessa o no? La voglio rappresentare o no nel grafo? Vabbè, dipende ovviamente che cosa voglio fare, no? che, a quali domande voglio dare risposta. Perché questo mi, mi, mi richiederebbe di costruire grafi di tipi diversi. Nel caso più semplice, io posso dire che queste due stazioni sono collegate. Punto. Grafo semplice. E mentre, eh, che ne so, Concorde e Pond dell'Alma non sono collegate. Grafo semplice, orientato o non orientato? Beh, se do per scontato che ehm, Ogni linea sia sempre comunque bidirezionale, potrei anche rappresentare il grafo non orientato. Tanto se sono collegate vorrà dire che ci sarà sia la vettura che va che la vettura che torna. Mm? Posso darlo per scontato? Boh, se non ricordo male direi di no. Perché ad esempio c'è questa parte qua della linea 7 bis che invece viaggia in un senso unico. Quindi ad esempio da questa stazione Bozartis a questa Plus Defet vai solo in un senso ma non puoi tornare indietro, se leggo bene questa, questa tabella, no? questo grafico. Quindi per colpa di questi due tratti, qua mi pare che siano gli unici che hanno una cosa di questo genere in tutta la mappa, per colpa di quei due tratti devo non necessariamente trattare come orientato questo, questo grafo però possiamo, dicevo, trattarlo come un grafo semplice. Oppure potrebbe, se vogliamo in qualche modo ricordarci che tra queste due stazioni ci sono due linee, potremmo pensare di rappresentare un grafo pesato, in cui il peso sia il numero di linee che collegano. Oppure, se vogliamo proprio sapere quali sono le linee, avremo bisogno di un multigrafo etichettato, in cui, multi perché tra due vertici voglio indicare due archi, quello verde e quello violetto, e poi voglio avere l'informazione su qual è la linea corrispondente a quell'arco. Quindi, a seconda del, del tipo di informazione che mi servirà, dovrò rappresentare più o meno dettagli anche all'interno del grafo. Quindi non c'è mai una risposta unica. In questo caso andiamo per gradi e il primo passo di questo esercizio, come indicato qua sul, sul testo dell'esercizio, è di creare un grafo semplice, orientato e non pesato in cui ciascuna fermata corrisponde a un vertice del grafo e due vertici siano collegati da un arco se e solo se esiste almeno una connessione tra le due fermate. A prescindere dalla linea a cui appartiene questa connessione. Cioè nel fare un grafo di questo genere stiamo buttando via tutta l'informazione sulle linee. E quindi anche eventuali informazioni sul cambio di linea no? che noi non avremo. Per noi il fatto che Invalid Concorde e Madlane siano sulla stessa linea oppure Invalid Concorde e Tu e siano su due linee diverse ce lo perdiamo come informazione perché vedremo solamente che c'è un arco tra queste tre e un altro arco 1, 2, 3, ma il fatto che qua Concorde devi cambiare in questo nostro primo grafo è un'informazione che viene persa. Eh? Poi, vediamo poi. Se, se ci serve come fare a recuperarla, no? però ovviamente dobbiamo partire da qualcosa di più semplice. Allora, creiamo il grafo. Creiamo il grafo, andiamo direttamente nel nostro progetto Java, in cui io ho già caricato, eh, comincia a diventare un po' corposo il progetto, no? nel senso che noi avremo come libreria ovviamente jgraph.t, ma per poter leggere il database abbiamo bisogno di SQL connector e eh, Icari come connection pooling che si porta dietro la libreria di logging quindi queste quattro qua 1, 2, 3, 4 ci servono per accedere al database e poi ehm, poiché la fermata ha codificato al proprio interno anche le coordinate x, y l'altitudine e longitudine, io potrei memorizzarle nel mio database come due double in realtà ho trovato una libreria si chiama Simple Lat LNG, Simple Latitude and Longitude, che contiene un oggetto appunto che si chiama LatLong, che è una, eh, rappresenta essenzialmente al suo interno già le coordinate latitudine e longitudine e ha un paio di metodi, il nome è Simple, quindi molto facile da usare, ha dei metodi che ci permettono di calcolare la distanza tra due punti senza doverci mettere qua a farci un pomeriggio di trigonometria solida per capire, eh, date le due coordinate, eh, in, in gradi, eh, quali sono, qual è la distanza in chilometri, essenzialmente tra i due punti. Quindi mi sono portato dietro anche questa libreria, perché mi faceva comodo, per rappresentare queste due coordinate, se ci dovesse servire eh, a ragionare anche sulla posizione eh, fisica dei punti sulla mappa. Ok, ma questo è già tutto nel, nel progetto. Eh, così come all'interno del progetto, per risparmiare tempo, all'interno del package model, ho già costruito le classi base per rappresentare gli oggetti. Quindi ho fatto già il piccolo passettino di ORM, in cui la classe fermata modella questa classe del database, quindi ID fermata, nome e coordinate, attraverso l'attributo id fermate nome e coordinate non le ho tenute separate le coordinate ma le ho messe in un unico oggetto di tipo latitudine e longitudine e poi getter resector hash code sull'id fermata e basta uh, idem per linea che è anche qua ho l'ID della linea, nome, velocità, intervallo, ora ho portato esattamente gli stessi dati, un pochino più complicata è la tabella connessione, perché al suo interno, di fatto, la tabella connessione, poverina, non contiene informazioni di suo, contiene un suo ID e poi l'identificativo di qual è la linea e qual è la fermata di partenza e di arrivo, di quel tratto di strada, di quella connessione. E quindi mapparlo in Java significa che questa classe avrà un ID, che è un intero, e poi linea, stazione di partenza, e stazione di arrivo, sono a loro volta riferimenti all'oggetto linea e all'oggetto fermata. No? Come Le regole che ci, siamo, ci eravamo date quando abbiamo parlato di Object Relational Mapping, eh, ci siamo detti, io qui non ci vado a scrivere l'ID della linea come numero intero, ci vado a scrivere direttamente l'oggetto linea che rappresenterà quella linea lì. Nel database, in connessione qui ho 1030, ma nell'oggetto connessione non vado a mettere l'int che vale 1030, vado a mettere direttamente riferimento a un oggetto, che ovviamente dovrò aver creato prima. Quindi come prima cosa per poter ragionare su queste connessioni dovrò avere... Um, creato oggetti linea, oggetti fermata a cui agganciarli. Eh? Quindi qua ci, ci accorgeremo che poi nel DAO dovremo fare qualche lavoro in più, no? ma è poi un problema che risolveremo più avanti. Um, quindi ogni volta che abbiamo delle classi che contengono dei delle chiavi esterne essenzialmente, dei riferimenti ad altre classi, quando ci li portiamo in Java dovremo poi chiederci sì, ma questo riferimento come faccio a crearlo? Mm? Non, non è argomento di oggi. Um, ok, cosa ci chiede di fare? Costruire un grafo. Quindi la prima cosa che devo, chiedere, devo fare è costruire l'oggetto grafo e creare un vertice per ciascuna fermata. Quindi la prima cosa che dovrò fare è eh, avere interrogare il database per avere l'elenco delle fermate. Queste fermate mi serviranno per popolare i, i vertici del grafo. Allora questo è un lavoro tipicamente che potremmo fare dentro il model, quindi sempre dentro il model facciamo pure una classe model, perché è quella che gestirà le informazioni sul grafo, in generale sul problema, e questa classe model che cosa fa? Per il momento avrà i metodi per creare questo grafo e tenerlo memorizzato quindi questa classe model avrà internamente gestisce il grafo e espone all'esterno dei metodi con cui costruire oppure analizzare oppure insomma, ricercare informazioni all'interno del grafo metodi che scopriremo leggendo cosa ci chiederà l'esercizio di fare per il momento dobbiamo crearlo quindi per poterlo creare come prima cosa lo istanzio, quindi ho una variabile di tipo graph e qua devo decidere di che tipo è il vertice e di che tipo è l'arco, in questo caso abbiamo un vertice che rappresenta le fermate, quindi posso usare l'oggetto fermata. E l'arco dovrà essere un grafo orientato non pesato. Ricordiamoci cosa ci chiedeva nella prima, nella prima versione questo esercizio, perché poi dopo ci dirà, ce lo complica, no? ci fa delle eh, ipotesi più avanzate, ma nella prima versione ci dice che due vertici sono collegati in un grafo non pesato, solo se esiste almeno una connessione, quindi che ci sia una che ci siano sette non ci interessa. Ok, quindi in questo caso è un grafo non pesato e quindi come arco posso usare default, abbiamo imparato ieri, edge, grafo, e quindi a questo model potrò dare, ad esempio, un metodo public crea grafo che creerà un oggetto grafo e lo riempirà con le informazioni che provengono dal database Quindi, in questo caso come prima cosa lo, lo creo allora ho bisogno di un grafo semplice orientato, non pesato, se non sbaglio siamo su Simple Directory Graph, se mi ricordo. Se volete potete andare a fare il giochino che abbiamo fatto ieri per andare a filtrare qual è la classe da usare, la classe concreta, concreta da usare per istanziare questo grafo, con arco ovviamente default edge.class. A qui abbiamo creato un grafo vuoto del tipo giusto, del tipo fermata, adesso devo avere tutte le fermate, Allora, in qualche modo, chi, mi, chi me le dice le fermate? In qualche modo lo dovrevo, le devo leggere dal database. Allora, io sono fortunato perché qualcuno, ieri sera ha scritto il DAO, no, in realtà, quattro anni fa l'avevo scritto, eh, dove c'è già un metodo getAllFermate, che interrogando il database... Eh, qui non c'è nulla di speciale fa una query di tutta la tabella e per ogni elemento della tabella crea un nuovo oggetto fermata l'unica stranezza è che le due colonne coordinate x e coordinate y vengono usate per creare un unico oggetto di tipo latitudine e longitudine della libreria di cui abbiamo parlato prima e quindi questo è facile per me a questo punto memorizzare all'interno del modello una lista di fermate lo salvo qui perché magari potrebbe servirmi avere già salvata la lista di fermate che ovviamente ottengo dal, dal database quindi potrò ehm, quindi Diciamo, ciò che sto facendo è il primo passo è creare l'oggetto grafo. Poi devo, secondo passo è aggiungi i vertici. Aggiungere i vertici significa innanzitutto sapere quali sono e poi aggiungere al grafo. Ok, aggiungere i vertici. Basta, eh, devo chiedere al DAO, quindi avrò un metro DAO, si chiamava. uguale new metro DAO e quindi le fermate le ottengo chiedendo al DAO di darmi tutte le fermate. Allora, una volta che ho le fermate le posso aggiungere al grafo come vertici ho il metodo addVertex che mi permette di aggiungere una a una ma avevamo già visto ieri che per comodità nostra c'era graphs.addAllVertices a cui posso passare il grafo e la collection, una collection che contenga i vertici in questo caso la fermate E questa è la parte facile. È la parte facile perché in questo grafo c'è un mapping diretto tra gli elementi di una tabella e i vertici del grafo che voglio costruire. Poi dobbiamo aggiungere gli archi. Allora, su sull'aggiunta degli archi vedremo tre modi diversi di, di procedere. Okay? Eh, tre modi diversi che fanno parte tre macro modi, poi in realtà ce ne sarebbero probabilmente 300.000 piccole varianti, ma tre approcci generali nei quali cerchiamo di bilanciare o di scegliere se mettere la complessità più nel codice Java, o mettere la complessità di più invece nella query del database. Allora, la cosa più semplice per diciamo così, eh, concettualmente per raggiungere i grafi è fare ciò che viene detto due vertici saranno collegati da un arco se solo se esiste almeno una connessione tra due fermate allora io ciò che posso fare è prendere tutte le possibili coppie di vertici tutte le possibili coppie di fermate e chiedermi tra queste due fermate c'è una connessione? almeno una? sì? no? se sì aggiungo l'arco se no non faccio nulla questo è molto diretto Molto semplice come approccio, quindi io posso avere due cicli in cui ragiono sulla fermata di partenza prendendola da dove? Da tutte le possibili fermate. Non ha vertex set. -vert quindi per ogni fermata presente nel grafo. la considero come possibile stazione di partenza. E poi mi chiedo, andando a navigare su, di nuovo su tutte le stazioni le fermate del grafo, vedo se queste altre possono essere possibili stazioni di arrivo. Quindi for, fermata, arrivo, due punti, dis.grafo, punto vertex set. E dai. Allora, in questo caso, dentro questi due cicli FOR sto enumerando tutte le possibili combinazioni di stazioni di partenza e stazioni di arrivo. E mi posso chiedere esiste un arco? Esiste meglio una connessione tra la partenza e l'arrivo? Se sì, aggiungo l'arco. Se no, no. esiste connessione, sarà un metodo che dovrà interrogare il database per sapere se effettivamente questa connessione c'è o no. Al momento non lo possiamo sapere, l'unica cosa che abbiamo letto dal database è l'elenco delle fermate. Alla fine di questo doppio loop avremo fatto tutte le prove, tutti i tentativi possibili di copie di stazioni e quelle per cui esiste una connessione saranno state memorizzate nel grafo attraverso un arco. Tutte le altre invece non hanno generato nuovi archi. Questo esiste connessione, dovrò fare una query di che tipo? Eh, devo andare a cercare nella tabella delle connessioni from connessione where dunque abbiamo connessione contiene il campo di di stazioni di partenza e di stazione di arrivo quindi quando di stazione di partenza è un certo valore prendiamone uno ne copio due 14,30, e 30 and ID stazione di arrivo uguale 30 e di questa interrogazione questa mi dà la connessione che esiste tra queste due stazioni potrebbe essercene più di una se avessimo scelto due stazioni tra le quali passano due linee diverse in questo caso passa la linea 1031 che corrisponde alla linea B, cosiddetta. Ok, però torniamo qua. A noi che cosa interessa di tutti questi dati? Nessuno. Ci interessa che ci siano i dati. Perché la differenza, se avessi messo una stazione non esistente, cioè non esistente, un'altra stazione che esiste ma non è collegata direttamente alla 14 la query mi aveva restituito 0 righe quindi a me interessa sapere quante righe contiene questa query allora il modo più semplice visto che mi interessa solamente sapere quante righe ha è contarle quindi il count mi dà 0 se la stazione non è collegata mi darà uno se la stazione è collegata. Diamo solamente un nome un pochino più umano a questa colonna. Questa è la query che ci serve, che dovrà essere richiamata da quel metodo esiste connessione. Esiste connessione, se que questa è una query che mi restituirà sempre solo una tabella di una riga per una colonna, e a me interessa sapere se il valore che c'è in quella riga, in quella casella, è 0 oppure 1, è 0 oppure maggiore di 0, potrebbe essere 1 o più di 1 nel caso di linee multiple. Allora proviamo a incapsulare questo dentro un metodo del DAO che faccia questo lavoro qui. Quindi, dentro il nostro metodo DAO. Aggiungiamo un nuovo metodo, questa volta non c'è stata una mano fatata che l'ho scritto prima, quindi ci tocca scriverlo, public boolean, eh, come l'ho chiamato, esiste connessione tra una fermata di partenza e una fermata di arrivo. Per implementare questo sappiamo che dovremo fare un'interrogazione di questo tipo, quindi fatemi prendere la query da qua, no. copia, incolla, formattiamola un pochino e al posto del 14 e del 30 chiaramente ci metteremo i punti interrogativi. che sono i parametri sulla base dei quali ripetiamo la stessa query con valori diversi. E vabbè, a questo punto prendiamo una connessione dal nostro connection pool, creiamo uno statement fin qua. perst query del nostro SQL. Impostiamo i parametri. Quindi set int dell'ID stazione di partenza, quindi il primo parametro corrisponderà a partenza.idGet id fermata. E il secondo parametro corrisponderà alla stazione di arrivo. Quindi arrivo.get id fermata. Adesso qui si arrabbia perché non abbiamo messo tutto dentro un try catch, ma noi lo facciamo subito. E a questo punto avendo pronto lo statement da inviare, lo inviamo result set uguale statement.executeQuery se tutto va bene dentro result set avrò un risultato solo avrò una riga sola composta, esattamente una riga posizioniamoci ehm Posizioniamoci sulla prima riga, prima e unica riga, perché pur essendoci una riga sola il result set parte dalla riga prima della precedente, quindi non ho bisogno di fare un ciclo a while perché so già che non avrò molte righe. Mi posiziono sulla prossima, che sono sicuro che ci sia, e avrò il risultato. Quindi il numero di connessioni che mi viene dato da getInt della colonna che si chiama cnt. E quindi se il numero è maggiore di 0, ritorno true, se il numero è uguale a 0, ritorno falso. Quindi avrò un return numero maggiore di 0. Ma prima di far return devo ricordarmi di restituire la connessione al pooling. Perché di qui ne stiamo facendo tantissime, perché siamo dentro un doppio loop e se non restituiamo le connessioni esauriamo molto in fretta quelle che il pool ci dà a disposizione quindi se il numero è maggiore di 0 ritorna vero se il numero non è maggiore di 0 quindi non potrà altro che essere uguale a 0 ritorna falso ok quindi se torniamo al nostro modello questo esiste connessione è un metodo del DAO che mi dà direttamente un valore booleano che posso usare qua in questa IF e mi dice se devo aggiungere l'arco o se non devo aggiungerlo fine ho creato il grafo Allora, proviamo a... Perché mi dà ancora errore questo? Ah sì, perché non c'è il return in questo caso. Nel caso in cui ci sia stata un'eccezione. Ok. Allora, per provare se il tutto funziona, possiamo aggiungere una classe di test del modello. Test model, col suo Bravo main, la quale crei un nuovo modello e provi a creare un grafo, chieda al, al modello di creare il grafo corrispondente alla metropolitana. Poi per vedere qualche cosa, magari ci aggiungiamo nel nostro modello un getter per l'oggetto grafo. Quindi source, aggiungi getter setter, al set grafo no di sicuro, anche le fermate potremmo usare get fermate, in modo che dall'esterno possano vedere le informazioni che il modello ha calcolato, e così il nostro test model possa alla fine... stampare g.get grafo, scusate, mmodel.get grafo. Allora, quindi noi chiamiamo questo crea che farà tutto il lavoro essenzialmente, è andata? aggiunge i vertici, e questo è facile una volta che hai le fermate, e aggiunge gli archi andando a considerare tutte le possibili copie di vertici. Vediamo se funziona. Ok, è partito. E sta lavorando sta facendo qualcosa cosa sta facendo sta facendo query se noi andiamo a vedere eh, Qua, ad esempio attraverso ID riesco a farmi dire che cosa sta facendo il database, vedete che il database sta facendo tante volte questa query qua. In questo caso stazione partenza è uguale a 38, stazione di arrivo è uguale a 480. Se io riaggiorno questa, vedete che cambiano i numeri. 62, 610, 68, 529, e ogni, tanto, ogni volta che rinfresco mi dà 73, 114, un valore diverso, 77,300, eccetera, eccetera. E quante query deve fare? E tante quante sono le fermate al quadrato. Le fermate sono 619, e quindi lui dovrà fare 619 per 619 quiri, che sono un numeretto. Non esagerato, però comunque 380.000 query richiedono il suo tempo. Quanto tempo richiedono? Ecco. Eh, nella nostra query, quando la eseguivamo in modo interattivo, il database ci diceva che la query era vabbè, a volte 0, a volte 16. 15, 0, 0, 15, dipende, chiaramente il timer non è precisissimo, dipende cosa va a misurare, però siamo nell'ordine di una decina di millisecondi, 0, 15, facciamo una media dei no? numeri che c'è andato, bisognerebbe cronometrarla, ma... e allora se questo è il numero di interrogazioni che devo fare, moltiplicate per 10 millisecondi ciascuna, quindi 0,15, 0,1 10.000 secondi sono un centesimo di secondo e dovrò aspettarmi mannaggia 3.800 secondi quindi ci vediamo tra un'ora abbondante poi ci arriva eh per carità siamo sicuri a te è andato? allora li ha messi tutti Vabbè, lui sta andando avanti. L'approccio non è sbagliato. Se noi anziché 600 stazioni ne avessimo 40, non sarebbe un problema. Ok, allora cosa possiamo fare? Quindi l'approccio è più semplice, però eh, rischia in molti casi questo approccio di essere un po' troppo lento rispetto alle nostre esigenze, perché fa un numero no, esagerato di interrogazioni, ogni volta che c'è qua fa una nuova query. Qui abbiamo già il connection pooling, quindi il problema non è quello di aprire delle connessioni, il problema è proprio il tempo fisico di fare quell'interrogazione, avere il risultato, per avere poi un'informazione molto molto basica, semplice, un sì e un no. Allora cosa possiamo fare? Va o no? In, qu in quanto tempo? 20 secondi. 20 secondi per fare 600.000 query? Non ho sbagliato i conti, vero? 619. E allora poi contro controlliamo perché. Mm? Vi vengono 600 a vertici? Sì. Ok, boh, cerchiamo di capire perché, perché non... Ok, pare che qualcuno fortunato abbia computer troppo veloce, ma ehm, questo è un approccio possibile, okay? che può essere o non essere accettabile come tempi. Ovviamente non è l'unica arma a nostra disposizione ciò che stiamo facendo qua è, è di sfruttare o meglio non sfruttare il database per ciò che è capace a fare ogni volta che abbiamo bisogno di un dato glielo andiamo a chiedere quindi quel database che è capace di fare cose complicatissime indici, query eh, in realtà mm, lo stiamo semplicemente usando per dire dammi una riga delle tue tabelle e ogni volta devo fare tutto il giro costruire la query mandarla, riceverla, eccetera, eccetera. però se io Rioservo questa interrogazione che abbiamo fatto, togliamo un attimo il count. Quindi ti ho chiesto una sola riga della tabella connessione, ma già che ci sono non mi costerebbe nulla chiederti tutte le righe in cui la stazione di partenza sia 14 ce ne sono due, e in particolare 30 e 254 sono le stazioni d'arrivo. Quindi io potrei, ad esempio, solamente chiedermi l'ID stazione di arrivo, data una determinata stazione di partenza. Allora, in questo caso mi posso posizionare su ogni vertice, 630 volte, e per ogni vertice fare una query chiedendo dimmi tutti gli archi uscenti da questo vertice. E il database alla fine con lo, con lo stesso costo, no? Guardate il tempo è sempre quello, approssimato a zero. Con lo stesso costo con cui il database mi dice c'è un arco, a lui costa uguale darmeli tutti. Quindi in questo caso possiamo ragionare dicendo, quindi questa è opzione 1 invece in alternativa l'opzione 2 potremmo dire ragioniamo sempre su tutte le fermate di partenza ma per ogni fermata di partenza chiediamo al database che ci fornisca già la lista delle stazioni di arrivo Quindi vogliamo una lista di fermata, poi decidiamo di che cosa vogliamo la lista. Per ora fatemi scrivere fermata, che sono gli arrivi possibili collegati a queste stazioni di partenza. E questo lo possiamo chiedere con una query unica, diciamo stazioni di arrivo, della stazione di partenza che ho scelto. A questo punto, data una stazione di partenza, ho un elenco di stazioni di arrivo e aggiungo questi archi tutti rapidamente al grafo. Quindi, vabbè, ovviamente dovrò iterare su questa lista arrivo, due punti arrivi, e per ciascuno di questi aggiungerò un edge, partenza, arrivo. Quindi faccio un livello di iterazione in meno in java, A questo punto la query, anziché restituirmi un valore, mi restituirà un insieme, quindi un arco, mi restituirà un insieme di valori, ossia l'insieme di archi uscenti da questo nodo di partenza. E questi li aggiungo tutti in un colpo solo. Quindi ho diviso per 600 il numero di query che faccio. Um, quindi proviamo a implementare questo, questo metodo stazioni di arrivo crea un metodo lista di fermate in cui Incapsuliamo la stringa, simile a quella che abbiamo detto qua. Dammi gli identificativi della stazione di arrivo, delle connessioni in cui ti specifico io qual è la stazione di partenza. e ciò che ti restituisco, lui mi dice che è una lista di fermate. Allora, a questo punto, semplicemente eseguiamo la query, um, quindi connection uguale dbconnect get connection prendo la connessione dal pool creo uno statement fin qua queste cose ormai SQL poi qui devo mettere try catch a questo punto imposto il parametro che sarà, ho un parametro solo questa volta, che è l'ID della stazione di partenza, e eseguo la query. A questo punto il result Set non è più una casellina solo, sarà un elenco, Beh, nel caso più sfortunato la stazione che ho scelto è un capolinea e quindi avrà una sola stazione collegata, nel caso normale sarà una stazione intermedia e avrà due stazioni collegate, una prima e una dopo, e nel caso invece di stazioni in cui ci sono delle coincidenze avrà, delle coincidenze tra più linee, ovviamente avrà più stazioni collegate. E io creo questa lista list fermata result uguale new array list di fermata e scandendo il result set creo tutte queste fermate quindi avrò un result.add di una nuova fermata con i valori che prendo dal database. E alla fine, poi ci torno su questa linea, restituirò il risultato, non prima ovviamente di aver chiuso la connessione, qui dobbiamo sempre ricordarcelo, prima di fare return ricordarci di chiudere la connessione. Se invece è andato qualcosa male, magari torniamo null, così il chiamante non può non accorgersene. Adesso l'unico problema che abbiamo a questo punto è che io qua dovrei creare un oggetto fermata, ma la mia query non mi dà le informazioni che mi servono per creare un oggetto fermata. L'oggetto fermato è composto da un ID, un nome e delle coordinate. E la query, così come l'ho creata, non me da, mi dà, mi dà solamente degli interi. Allora, come posso fare? Posso fare in vari modi. Il primo modo, ma che significa semplicemente spostare il problema, è dire vabbè, sì, non ti restituisco una lista di fermate ma ti restituisco una lista di interi quindi io DAO me le lavo le mani ti do dei numeri interi e tu model arrangiati quando ho dato quel numero intero a trovare l'oggetto fermata corrispondente perché ovviamente se il problema non lo risolve il DAO lo deve risolvere il model perché quando faccio add edge non gli posso passare un intero eh? gli devo passare per forza un oggetto fermata, un vertice. Quindi qualcuno deve darmi il modo di passare dall'intero all'oggetto fermata. Possiamo decidere se lo fa il DAO e restituisce un oggetto fermata, oppure se lo fa il model e quindi il DAO restituisce una lista di integer. Però a questo punto la domanda che ci facciamo è come faccio ad avere le informazioni per costruire l'oggetto fermata? potrei complicare la query. A questo punto qua non mi costa niente fare un join con la tabella fermata e a portarmi dietro anche tutte le informazioni sulla fermata. Fermata 14, qual è? Ok, prendo tutte le altre informazioni e così qua nel result set no, dove sono nel DAO, nel result set avrò tutti i campi che mi servono per creare veramente un oggetto fermata. Lo possiamo fare, un po' la pirla, ecco, se mi permettete, perché l'ho appena fatto. L'ho appena fatto nel metodo, dov'è? GetAllFermate. Queste informazioni sulle fermate le ho già lette, le ho già in una lista. Perché devo ricreare un altro oggetto? nuovo, distinto, che in realtà sarà uguale a un oggetto che ho già. Quindi potrei andare a cercarlo. Potrei dire, ma allora, chi mi vieta, visto che ho l'ID, di andare a cercare dentro la lista di fermate che ho già letto quale sia la fermata che ha quell'ID specifico? E poi a questo punto restituisco l'oggetto fermata che abbia quelli di. Questo implica che cosa? Implica che all'oggetto, al metodo stazione di arrivo venga passata la lista di stazioni, di, di fermate. Perché lui non ce l'ha. La lista di fermate è una variabile del model, non del DAO. E noi ci siamo sempre detti che il DAO non deve avere variabili di distanza, non deve avere variabili sue, perché i vari metodi devono essere chiamabili in modo intercambiabile quindi complica un pochino la cosa e poi il DAO deve scandirsi la lista dicendo ok io ho la fermata numero 37 allora andiamo a scandire tutta la lista andiamo a vedere qual è quella che ha l'id uguale a 37 e poi facciamo un get di quell'aggetto lì e lo, e lo aggiungiamo alla lista result che è anche un po' stupidino perché vuol dire andarsi a scandire la lista tante volte sarebbe tanto comodo avere una mappa una mappa che ti dia, dato l'ID, dammi l'oggetto, cioè nel momento in cui la get all fermate, mi restituisce la lista di fermate, lì non mi costa niente costruire anche una mappa, che data la chiave primaria della tabella, ID fermata, mappi l'oggetto completo, lo stesso oggetto che metto nella lista, però a volte mi può servire la lista per scandirla, quando devo scandirle tutte, a volte mi fa comodo la mappa per trovare un elemento al volo quando conosco l'ID. Allora questa tecnica qua di usare delle mappe per velocizzare questa operazione, la, la raccontiamo un altro giorno, no, prenderà il nome, lo dico, vi dico solo il titolo, di Identity Map. Cioè una mappa per garantire l'identità degli oggetti. E ci permette di evitare di ricreare lo stesso oggetto più volte quando l'abbiamo già fatto almeno una volta questa è una soluzione possibile che in, in molti casi diventa quella preferibile, no? è la soluzione generale. In realtà qua, quindi abbiamo detto facciamo degli interi, mm, non ci piace, abbiamo detto scandiamo la lista, non ci piace, abbiamo detto facciamo la mappa, sì ma è complicato, lo facciamo un altro giorno, e cosa ci rimane? Barare. costruiamo una fermata finta, fasulla, senza dati. Tanto a cosa serve questo oggetto fermata? È un oggetto effimero, lo restituisco in una lista e l'unico scopo che ha questa lista è dire al grafo tra quali vertici aggiungere l'arco. Ma io non sto dicendo che il grafo deve aggiungere il vertice partenza e il vertice arrivo che gli passo io, deve aggiungere un arco tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo che esistono già nel grafo, li ho già messi dentro prima, e io ti devo dare semplicemente un oggetto che sia equals a quel vertice di partenza e a quel vertice di arrivo per permettergli di identificarli. Ma l'equals dell'oggetto fermata su che cosa lavora? Sull'id. Quindi l'unico campo veramente necessario in questo caso perché in realtà non sto usando l'oggetto fermata, lo sto usando semplicemente per identificare un vertice del grafo, cioè un altro oggetto fermata che avevo già creato prima completo di tutto. Quindi se io creo un, un oggetto molto, in modo pigro, quindi l'oggetto fermata gli passo, lui cosa, vorrebbe, cosa vorrebbe il costruttore? Vorrebbe l'id fermata, il nome e le coordinate, e io non gliele do, cioè gli do il di fermata, che sarà set.getInt della colonna che si chiama id stazione di arrivo. Mannale. E poi gli altri due parametri che lui si aspetta non glieli do. Quindi questa new fermata, inti di fermata glielo passo, string nome null, latitudine e longitudine null. È un po' barare, no? Però non troppo. l'importante è che questi oggetti qui li ho chiamati prima effimeri cioè li usiamo per uno scopo poi non, facciamo in modo che non rimangano in giro nel programma perché andare in giro con degli oggetti inizializzati solo a metà significa andare in cerca di guai allora se è così in realtà dovremmo essere a posto allora abbiamo scandito la lista, solamente la stazione questo oggetto fermata questo oggetto fermata arriva all'add edge, il quale cosa fa? È andrà a cercare nei vertici quello che è uguale. Un set lavora sulla funzione di hash, quindi lo troverà subito, facilmente, andando semplicemente a calcolare la funzione di hash dell'id. E poi aggiunge l'arco, si crea l'oggetto arco, e questi due oggetti partenza e arrivo in realtà non mi servono. Beh, partenza era, per carità, un oggetto completo, l'ho preso dal grafo. Arrivo, è semplicemente un oggetto di comodo che capita essere equals a un altro oggetto che c'è già dentro il grafo. Allora questo tutto questo in teoria vediamo in pratica, innanzitutto vediamo il nostro programma di prima si sta ancora girando, sì. no ha finito ma non ha stampato niente. non so se l'ho interrotto per sbaglio vabbè proviamo a vedere questa seconda versione come si comporta salviamo il DAO, rilanciamo il model e in questo caso no, c'è qualcosa che non va perché mi mette dei null qua, come stazione di arrivo, tutti null come stazione di arrivo. Allora, cosa c'è che non va? Arrivi. due minuti a fare debugging come? ah c'è un nome null no ma l'oggetto che c'è nel database non dovrebbe non, ma io non sto stampando il grafo non, non dovrebbe avere oggetti col nome null adesso ci arriviamo eh. allora Quindi il result in questo momento è una lista di fermata ID 62, ID 63, giustamente stampa null qua, perché sono gli oggetti diciamo, non inizializzati. Poi quando torna su, arrivo, è questo oggetto qua, ID fermata 249. Io dovrei però aggiungere un arco tra questo vertice 2 e il vertice. E non lo dovrebbe aggiungere a questo punto nel grafo. Eh... E qui non è facile da andare a leggere, perché sono tanti vertici. Andiamo fino al ritorno della funzione. perché i vertici del grafo hanno tutti il nome e gli archi vedere cosa ho fatto qua sull'oggetto fermata fermata hash code equals è giusto non dovrebbe ah, manca il javadoc Turn la a No, il problema è che l'edge dovrebbe collegarsi due vertici, due fermate che sono gli oggetti che ho inserito nel grafo prima. Quindi quegli oggetti col null non dovrebbero mai andare a finire nel grafo, visto che io stampo il grafo, non sto stampando da qua. Allora, questo direi che mi richiede più tempo per poter andare a verificare, quindi non, non, non, mi, non mi voglio bloccare adesso. Volevo solo, ehm, poi per la prossima volta vi faccio sapere qual era il problema. Il terzo modo, ve lo accenno solo ma in realtà è il più, più semplice di tutti, è questo. Se io anche eliminassi la stazione di partenza e me la facessi restituire... dalla query avrei già subito un insieme di coppie stazione partenza e stazione arrivo tra le quali esiste una connessione. Allora questo è un caso che non si verifica quasi mai di avere già nella tabella del database già due colonnine che ti dicono vertici di partenza e vertici di arrivo, che ti danno già praticamente l'elenco degli archi del grafo. Però a volte questa informazione ce l'ho, ma devo fare a join di più tabelle, andare a filtrare, fare degli incroci per riuscire a trovare la partenza e l'arrivo. Però è, a volte è possibile costruire in un'unica query sola un risultato le cui righe siano esattamente gli archi che mi servono. Quindi in questo caso ci mi da, sono 1400 archi, che dovrebbero essere tutti gli archi che servono nel mio grafo. È ragionevole non in questo caso, come dicevo, perché è un caso molto particolare, che i dati sono già in una tabella, il database scelto è molto semplice. Ehm, è normale, non in, tranne in questo caso, che questa interrogazione magari richieda del tempo. Magari avete una query che gira per 2, 5, 10, 30 secondi. Ma poi vi dà tutto. Tutto ciò che serve direttamente per, per costruire gli archi del grafo. Quindi, eh, sono tre, poi lo implemento con calma, sono tre approcci diversi, il primo dei quali fa lavorare tante volte il database con una richiesta molto semplice. Però è più semplice da, da pensare, da implementare, perché io dico, ok, questi due vertici, dati due vertici, devo semplicemente decidere se sono collegati o no. Oppure devo decidere qual è il peso dell'arco che li collega, se fosse un grafo pesato. Quindi è più facile, diciamo così, da progettare. Ha il difetto che per grafi grandi il numero di interrogazioni da fare cresce quadraticamente, N4. L'opzione 3, quella data da questa query, è lavorare il più possibile col database per avere un risultato finale che sia il più vicino possibile già alle informazioni che mi servono per costruire il grafo. Avrò delle query complicate devo essere bravo a gestirmele, potranno essere lente anche queste query qua, ma tendenzialmente eh, dovrebbero essere più veloci rispetto a fare tante query piccole, no? perché stiamo sfruttando il database per il lavoro che deve fare, che sa fare, cioè incrociare dati. E poi c'è la versione di mezzo che è quella di dire, beh, non faccio un arco per volta, non faccio tutto in un botto, ma faccio un vertice per volta. E per ogni vertice vado, a, ehm, a trovare tutti gli archi, non di tutto il grafo ma solo di quel vertice lì in questo caso abbiamo cercato tutti gli archi uscenti da quel vertice quindi questa è una complessità intermedia no? nel senso che chiaramente il ciclo esterno è uno solo quindi eseguo n volte non n quadro volte, una query che ovviamente è più complicata di quella del caso 1 quindi qui dentro ci dobbiamo mettere per scegliere quale strada affrontare diversi ingredienti. Uno, le dimensioni del grafo, quanti archi ha, quanti vertici ha, e quindi se è piccolo, chi si frega, vanno tutte bene, scegliamo quella più semplice. Due, la dimestichezza che abbiamo con le SQL. Cioè, per passare dal punto 1 al punto 2 al punto 3 dovrò fare delle query più complicate. Allora, mi sento in grado di farle? Giuste, soprattutto. No, perché poi nella pratica, eh, e quindi combinando queste due, vabbè, dall'altra parte se vogliamo la dimestichezza in Java, ma alla fine si tratta comunque di, la, di lavorare con delle collection, quindi questo da, dal punto di vista del codice Java è praticamente equivalente, non è che sia più o meno complicato. No? Allora, nei vari esercizi, nei vari problemi proviamo ogni volta a ragionare, poi magari bisogna farle funzionare anche giuste, cosa che non sono riuscito a fare adesso, eh, ma ci sta, eh, fa parte della vita e del debugger. Eh, non mi sono portato la paperella, quindi non sono riuscito eh, a farlo funzionare, ma al, eh, facendole funzionare correttamente sono uno spettro di possibilità, poi quando più avanti parleremo dell'identity map ci darà un modo per semplificare sia il caso 2 che il caso 3, che ogni volta dobbiamo valutare. Vedrete che negli esercizi, diciamo così, nei temi d'esame, eccetera, la creazione dei vertici del grafo di solito è banale, la creazione degli archi invece richiede un pochino più di lavoro. Con questo, diciamo così, eh, pr praticamente di tutti i temi d'esame degli ultimi due anni, a occhio croce, potete già cominciare a fare il primo punto. Perché in tutti i temi d'esame c'è un database, c'è un grafo da creare. Poi su questo grafo bisogna fare delle analisi, delle ricorsioni, altre cose che ci arriveremo, non ci siamo ancora arrivati. Però la creazione del grafo che è presente in tutti i termini d'esame esame è qualcosa che potete già cominciare a fare e anche già faremo anche appunto gli esercizi insieme. Adesso vi lascio un po' di pausa prima dell'ora successiva.